Il vostro video si chiama Io ci metto la faccia. Cosa significa nella vostra vita quotidiana metterci la faccia quando si tratta di temi come quelli che hanno ispirato il vostro video? Beh, diciamo che lo slogan è appunto perché spesso, soprattutto quelli della nostra età, c'è molta indifferenza, molta, moltissima indifferenza e appunto con questo slogan noi volevamo sottolineare il fatto che non dobbiamo nasconderci dietro un dito o far finta di niente, per, cioè, eh, di fronte a queste cose e invece dobbiamo farci avanti perché l'unica maniera per sconfiggere la mafia e le comafie è unirci e cercare di denunciare tutto ciò che è illecito ai nostri occhi.